Notre-Dame si erge in splendido isolamento sull'île de la Cité, a Parigi, ma furono necessari tre tentativi per eliminare le case adiacenti. Nel XII secolo, nel XIX secolo, come parte del progetto topografico di rinnovo di Parigi a opera del barone Haussmann, e infine negli anni 60. I parigini chiamarono la cattedrale la foresta. Pur se la maggior parte delle chiese è in pietra, nel XII secolo per Notre Dame venne utilizzato il legno che oggi rimane solo nel coro. È stata costruita tra il 1163 e il 1345. È alta 60 metri nella navata centrale e 95 con le guglie. Il transetto è 130 x 40 metri. Il suo committente fu Maurice de Salis, vescovo di Parigi, e gli architetti che vi lavorarono furono Jean de Chelles, Pierre de Montreil, Pierre de Chelles, Jean Ravy e Jean Le Boutillère. Notre Dame è stato uno dei primi edifici a utilizzare gli archi rampanti elementi arcuati che sostengono il peso del tetto grazie a colonne in pietra, controbilanciando le spinte laterali e verso l'esterno delle parti superiori dell'edificio. Ciò permise agli architetti medievali di alleggerire la muratura in pietra, sostituendola con vetri e riempiendo così le cattedrali di luce. Nel XIX secolo, indotto dallo scrittore Victor Hugo e dal pittore Angre, che puntarono l'attenzione sullo stile gotico, l'architetto Eugène Emmanuel le Duc restaurò le sculture sulla facciata ovest, dove tre magnifici portali erano stati danneggiati durante la rivoluzione. Aggiunse e sostituì delle finestre e, come era consuetudine, aggiunse caratteristiche nuove, la guglia e la sagrestia. La Guglia sostituì una torre campanaria del 1250, abbattuta tra il 1786 e il 1792. Alcune curiosità. Notre Dame è il centro di Parigi. Dal 1768 tutte le distanze sono misurate partendo da qui. Nel 1871, quando durante la comune di Parigi i rivoltosi impilarono le sedie nella navata centrale dando loro fuoco, si sviluppò un imponente incendio. Fortunatamente la chiesa non riportò gravi danni, come invece è accaduto recentemente. Durante la rivoluzione la cattedrale venne utilizzata come magazzino di viveri.